Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto sul canale la recensione di lui, Holliston hs 440 un drone low cost un drone economico eh, disponibile su amazon che è venduto direttamente dal marchio hollystone su amazon che ha un suo store all'interno di amazon e viene poi spedito invece da amazon quindi abbiamo un prodotto eh, completo di garanzia di assistenza tutto per quanto riguarda sia amazon che eh, direttamente il marchio hollystone che vende eh, il suo prodotto all'interno di amazon quindi eh, questo acquisto ci dà molta più sicurezza sotto tanti punti di vista sia per quanto riguarda la velocità di consegna che ovviamente è di un giorno e soprattutto anche per diciamo problemi dopo l'acquisto eh, il drone vi arriva in questa piccola valigetta eh, molto compatta perché comunque lui è un piccolo drone eh, sotto i 250 grammi infatti pesa solo 160 grammi e in più ragazzi questo drone mi ha stupito per una cosa chi mi segue su instagram ha visto sicuramente eh, qualche storia riguardante appunto questo dettaglio che andremo a vedere adesso quindi vi invito a seguirmi lì e la chicca di cui vi sto parlando è questa allora il drone ragazzi è questo e quello di cui stavamo parlando eh, poco fa è questo dettaglio qui non so se dalla videocamera riuscite a vederlo vi lascio comunque qua la fotografia di questo dettaglio ragazzi lui ha la marchiatura C0 eh, e già questo mi ha stupito ok eh, sarà vera non sarà vera io ho chiesto direttamente all'azienda e loro mi hanno detto che è la marchiatura vera quindi eh, non lo so ragazzi abbasciatore non porta pena io vi riporto quello che mi hanno detto loro e in più all'interno della confezione abbiamo anche questo un piccolo manuale di easa e ragazzi, anche qua vedete che abbiamo la marcatura C0 e sotto abbiamo scritto con telecamera. E questo, ragazzi, è di EASA. Vi faccio vedere, ci sono varie lingue, eh, ovviamente c'è anche l'italiano. E qua dice: In qualità di piloti di droni avete la responsabilità di far volare il vostro drone di sicurezza. E poi dice: Questo drone è un aeromobile, si applica il diritto aeronautico. Poi, prima del volo è obbligatorio assicurarsi che il proprietario del drone sia registrato presso la sua autorità nazionale se non già registrato in precedenza quindi cosa vuol dire che nel nostro caso per pilotare questo drone perché comunque è dotato di videocamera e pesa 160 grammi abbiamo l'obbligo di registrarsi su di flight quindi una volta registrati su di flight andremo ad applicare il qr code che eh, poi di flight ci farà eh, stampare poi abbiamo assicurarsi che il numero di registrazione sia apposta sul drone, quindi abbiamo come vi ho detto l'obbligo di applicare il QR code sul drone, leggere le istruzioni del fabbricante per quanto riguarda il drone. E poi nella pagina dietro abbiamo cosa fare, verificare di essere adeguatamente assicurati. Quindi eh, una cosa che normalmente ragazzi non abbiamo quando acquistiamo i droni, no? Perché sia che sia un drone eh, low cost come in questo caso o un drone anche costoso, non abbiamo questo manuale di EASA che ci dà queste indicazioni, che poi sono tutte indicazioni mh, diciamo quelle obbligatorie eh, quando diciamo vogliamo far volare un drone eh, che eh, sia un drone da 249 grammi con videocamera. Eppure qua è il primo drone che mi capita di avere dentro questo. E anche di questo gli ho chiesto ma è reale questo librettino o comunque manuale di ASA che c'è nella confezione? Loro mi hanno detto assolutamente sì, altrimenti il drone non potremmo venderlo su Amazon Italia. E eh, ragazzi non lo so Io vi riporto quello che mi è stato detto eh, Quindi non ditemi no mai ma no io vi riporto come vi ho detto ambasciatore non porta meno comunque eh, la seconda cosa che ci viene detta è controllare che non vi siano zone di interdizione al volo quindi un'altra cosa importante controllare su di flight se possiamo volare in quell'area in cui abbiamo deciso di volare mantenere il drone a vista in ogni momento perché come sapete con il drone non possiamo andare oltre i 250 metri di distanza quindi eh, anche questo viene spiegato non viene data la distanza ma viene detto drone a vista e ovviamente eh, a vista non può essere più di 250 metri che è già 250 metri e lui è già oltre la vista, eh? ve lo dico subito quindi eh, con questo non andate neanche a quella distanza Poi mantenere una distanza di sicurezza tra il drone e le persone, gli animali e gli altri aeromobili poi informare immediatamente le autorità nazionali per l'aviazione se il drone è coinvolto in un incidente che ha provocato lesioni gravi o morali o che interessa un aeromobile con equipaggio, utilizzare il drone entro i limiti definiti dalle istruzioni del fabbricante quindi sono queste tutte le cose da fare e poi abbiamo anche quelle da non fare quindi non sorvolare assembramenti di persone ed è vero poi non volare ad un'altezza superiore ai 120 metri dal suolo ed è vero tutte cose del nostro regolamento di volo questo secondo me andrebbe messo in ogni drone venduto assolutamente sembra una stupidata però ci sono tante piccole cose che quando poi succede qualcosa tu non puoi dire eh no ma io non lo sapevo e eh, lo sapevi ci avevi questo dentro eh, ed è un manuale rilasciato eh, appunto da easa quindi è quello che è il regolamento, poi, Cosa non devi fare ancora? Non volare vicino ad aeromobili in prossimità di aeroporti, piattaforme per elicotteri o luoghi in cui eh, sono in corso interventi in risposta a una situazione di emergenza. Non utilizzare il drone per trasportare merci pericolose eh, per lanciare materiale ed altro. Non modificare il drone. Sono consentiti eh, solo gli aggiornamenti software raccomandati da fabbricanti del drone. Tutte cose necessarie da sapere se si utilizza un drone. Sembrano cose stupide? ma sono le cose basi soprattutto per chi acquista un drone eh, su Amazon piuttosto che in uno store cinese cioè, eh, e pensa di poter fare comunque quello che vuole questo ragazzi è tanta tanta roba davvero complimenti a Olistone eh, che ha inserito eh, questo eh, manuale e poi ha marchiato il drone c 0 eh, ma quello è un'altra storia quindi detto tutto questo andiamo a vedere quello che è realmente il protagonista del video cioè lui eh, l'HS440 eh, piccolo drone da 160 grammi allora nella confezione trovate lui eh, poi troviamo due batterie eh, che vengono date per un'autonomia di 20 minuti l'una però ovviamente anche no facciamo 15 minuti l'una quindi abbiamo un 30 minuti di volo poi abbiamo un manuale di istruzioni in tutte le lingue ragazzi quindi c'è anche l'italiano dove abbiamo tutte le spiegazioni per quanto riguarda il controller quindi tutti i vari tasti a cosa servono nel controller dobbiamo inserire tre batterie tripla non incluse in confezione eh, qua abbiamo l'aggancio dello smartphone eh, quindi qualsiasi smartphone ci sta tranquillamente anche se ovviamente l'utilizzo dello smartphone è un po' diciamo superfluo non è obbligatorio potete pilotare il drone tranquillamente senza anzi vi consiglio di pilotarlo senza perché lo smartphone solo peso e l'applicazione ovviamente per registrare video e foto lascia molto il tempo che trova perché comunque lui è un drone che ovviamente ha una videocamera 1080p però non è stabilizzata è stabilizzata solo per questo diciamo ammortamento con dei gommini eh, ma per il resto ovviamente non è stabilizzato quindi i video sono hm, poco utilizzabili un pochino meglio le foto, ma anche lì eh, poca roba, perché poi lui non è dotato di slot di micro SD, quindi qualsiasi cosa noi andremo a fare, cioè video o foto, viene tutto registrato solo nello smartphone. Eh, poi, eh, una cosa interessante, nel non essere una videocamera eh, adatta per fare video e foto per quanto riguarda appunto il discorso di stabilizzazione, questo movimento su e giù è elettronico, quindi possiamo dargli il movimento della videocamera eh, a 90 gradi giù, 90 gradi su, eh, da questa rotellina qua dietro al controller. A livello di comparto di volo, lui è un drone con motori brushed, quindi non brushless. Eh, però eh, in modalità sport eh, diventa un drone divertente. In modalità, diciamo, eh, principiante è molto lento, eh, soprattutto se c'è un po' d'aria, tipo oggi che c'è un po' di arietta. Mh, quando è controvento, se non è in modalità sport fa veramente fatica ad andare avanti, mentre se switchiamo in modalità sport con l'interruttore che abbiamo qua, vedete che andando a spostare andiamo a mettere in modalità sport, anche contro questa aria che c'è oggi nessun problema, perché comunque come vi ho detto lui è molto molto leggero, 160 grammi è un drone da non utilizzare in casa perché comunque non ha paraeliche e poi oltre che non hai paraeliche lui è dotato solo di giroscopio quindi non ha nessun optical flow, quindi non ha nessuna telecamera che eh, lo stabilizza con il suolo, non ha il GPS, questo è uno dei motivi per cui non vi dovete allontanare troppo come vi ho detto eh, qualche minuto fa, perché comunque quando non lo vedete più non sapete più dov'è, quindi non è che schiacciate il tasto e lui torna, no, lui non ha il GPS quindi non torna, quindi dovete sempre averlo a vista e quindi con il suo comparto tecnico, cioè il giroscopio, eh, l'overing non è impeccabile, ha un overing eh, eh, diciamo che eh, lo rende un po' instabile, nel senso che tende ad andare un pochino avanti, un po' indietro, cioè bisogna sempre correggerlo e in casa, senza paraliche né niente, diventerebbe un pochino pericoloso per quanto riguarda magari gli oggetti, i soprammobili o lui stesso. Eh, per fare la calibrazione del giroscopio è semplice, basta metterlo su una superficie piana, una volta che il drone è acceso e comunica con il controller, ma quello poi lo vedremo tra poco, basterà tirare i due stick in basso verso destra eh, flasherà il led che abbiamo qua, questo diciamo interruttore che è il tasto d'accensione, flescerà per qualche secondo mentre il drone lo teniamo appoggiato ovviamente su una superficie piana. Questo invece è quello che è il controller, eh, tasto per video e foto tasto per andare a fare eh, la liberazione del trim cioè la possibilità di trimmare cioè quando il drone magari tende troppo ad andare avanti o indietro mentre non tocchiamo niente tenendo premuto questo tasto tenendolo premuto però non facendo un click tenendolo premuto e andando poi a muovere lo stick dalla parte opposta di quello che è il movimento che sta facendo il drone eh, diciamo da solo andiamo a dargli una trimmata cioè andremo a correggere e quindi lui memorizzerà eh, quella correzione che gli abbiamo fatto e gli daremo un overing un po' più preciso anche se qua è difficile avere un overing proprio preciso eh, poi sempre questo tasto se cliccato una volta sola cioè così rende il drone senza testa poi qua abbiamo il tasto che eh, se andiamo a cliccare quando il drone è acceso e fermo decollerà da solo senza che diamo noi gas e lo stesso tasto è quello che gli permette poi di atterrare, quindi possiamo farlo atterrare noi manualmente con lo stick in basso o clic e il drone atterra eh, da solo. Poi questo altro tasto gli permette di fare due funzioni automatiche, una farà eh, un 360 veloce su se stesso, mentre questo tasto gli fa fare eh, diciamo due eh, voli automatici eh, anche se più coreografici che altro con un piccolo click lui ruoterà a 360 in maniera eh, abbastanza veloce mentre se teniamo premuto eh, a quel punto farà un'altra funzione cioè ruoterà sempre a 360 ma spostandosi eh, anche cioè è tutto in maniera più lenta quindi due funzioni ma più coreografiche che altro eh, poi nella confezione eh, prima di provare il drone vi faccio vedere cosa c'è ancora abbiamo eh, due cavi eh, usb con presa eh, per la ricarica delle batterie ne abbiamo due quindi le batterie si possono ricaricare contemporaneamente eliche di ricambio ne abbiamo ovviamente quattro e il cacciavite per andare a svitare le viti per sostituire le eliche quindi questo è tutto quello che abbiamo nella confezione eh, per quanto riguarda questo hollystone hs 440 il prezzo di questo hs 440 è di circa 130 euro come vi ho detto disponibile su amazon vi lascio qua sotto il link in descrizione con anche dei coupon sconto aggiuntivi se riesco ad ottenerli eh, perché anche già amazon applica degli sconti lui quando andiamo ad acquistarlo quindi comunque il prezzo è intorno ai 130 euro eh, quindi Detto tutto questo, eh, mi sono un po' dilungato soprattutto per il discorso del manuale EASA veramente interessante secondo me, eh, è arrivato il momento di provarlo. Quindi iniziamo il test di questo Hollystone HS440 Drone Love Coast. Ok, allora per prima cosa andiamo ad accendere il controller tenendo premuto il tasto centrale dopodiché i led stanno lampeggiando andiamo ad accendere il drone, premiamo il tasto sotto la pancia del drone lo rilasciamo e aspettiamo che il drone sia pronto a questo punto basterà tirare lo stick avanti e indietro per far associare il controller al drone quindi stick avanti e indietro e vedete che i led a questo punto non lampeggiano più perché eh, il drone adesso è associato eh, al controller a questo punto entreremo nelle impostazioni wifi e andremo a scegliere eh, la rete creata dal drone che si chiama Holystone FPV quindi la andiamo a scegliere e andiamo ad aprire l'applicazione che si chiama Holystone FPV disponibile sia per iOS che per Android e iniziamo eh, a volare con l'applicazione e il drone. Eh, non è necessario utilizzare l'applicazione si può volare tranquillamente solo con il controller e il drone eh, quindi l'applicazione è una cosa in più eh, che non è indispensabile, anzi diciamo che è tutto tranne che indispensabile perché come qualità video e foto ovviamente questi droni eh, a basso costo non è che ci diano dei grandi risultati, quindi il bello di questi droni è divertirsi a volare, però se proprio vogliamo scattare qualche foto e fare qualche video, eh, ovviamente abbiamo bisogno di questa applicazione, perché tutto viene registrato nello smartphone, perché eh, il drone comunque non ha una micro sd, eh, quindi tutto quello che facciamo è direttamente nello smartphone quindi a questo punto entriamo nella schermata principale del drone vedete che il drone sta già inquadrando il landing e l'erba davanti a lui eh, quindi tutto è pronto per il decollo per decollare poi abbiamo due possibilità o con il clic eh, qua di questo tasto di decollo automatico del drone o l'avvio manuale andando a tirare le leve eh, verso l'interno e vedete che i motori ovviamente si sono accesi io le vado a ritirare ancora tutte e due verso l'interno vado a spegnere i motori eh, una cosa da fare è la calibrazione del giroscopio che è l'unico sistema di volo che ha questo drone perché non ha gps non ha l'optical flow ma ha solo il giroscopio eh, il drone va messo sulla superficie piana eh, e vanno tirati i due stick in basso verso destra eh, a quel punto il drone farà la calibrazione del giroscopio si nota anche dal fatto che questo led qua sotto che adesso è rosso eh, flasherà per qualche secondo mentre il drone appunto sta facendo la calibrazione poi ritornerà rosso fisso quindi detto tutto questo adesso possiamo anche decollare quindi abbiamo i motori in maniera manuale eccolo qua eh, non ha un grande overing ve lo dico subito quanto se ne va eh, veramente un po avanti un po indietro e eh, niente di pericoloso però è eh, è sempre un pochino da correggere perché comunque come vi ho detto lui non ha nessun sistema eh, né di optical flow né di gps è solo di giroscopio è possibile andare a trimmare il drone eh, quindi andando a darci un overing un po più preciso però sarà sempre abbastanza limitato eh. Eh, e per trimmarlo ragazzi è semplice basterà tenere premuto questo tasto mentre lo si tiene premuto lo si va a far muovere lo stick dalla parte ovviamente opposta del eh, quello che è il movimento anomalo del drone però da pilotare è bello eh, vi posso dire che è molto piacevole lo si sente in mano bene ed è eh, anche abbastanza sicuro mantiene bene la quota quindi non scende in maniera improvvisa non si abbassa eh, e quindi dà veramente sicurezza a chi lo va ad utilizzare come vi ho detto il range di questo drone è, è un range che va anche fino a 250-300 metri anche 500 forse potrebbe arrivare perché comunque usa una trasmissione wifi a 2,4 gigahertz ma non avendo comunque un return to home perché non ha un GPS eh, dobbiamo sempre averlo molto a vista perché altrimenti non sappiamo nemmeno più dov'è perché comunque lui è piccolo e senza return to home tutto diventa complicato. Come vi ho detto lui ha anche la possibilità di inclinare la videocamera da questa piccola rotellina qua e vedete che abbiamo la telecamera che si muove in maniera elettronica quindi non dobbiamo spostarla noi. Eh, si muove in maniera un pochino brusca, eh, devo dirlo, cioè non ha molto la via di mezzo, o scende velocemente o sale velocemente, però sicuramente è una cosa molto rara in un drone eh, di questa fascia di prezzo avere eh, la videocamera che si muove eh, con eh, una rotella in maniera elettronica. Detto questo, potremmo far partire la registrazione video. In questo momento sto registrando il video, ok? Lo sto registrando ovviamente nello smartphone perché. Eh, lui registra solo nello smartphone, non ha una micro SD e la stabilizzazione come vi ho detto è data solo da dei piccoli ammortizzatori di gomma sulla videocamera, quindi niente di che, e... ma questo ragazzi ve lo dico sempre, chi compra droni di questa fascia di prezzo lo fa solo per quello che è l'utilizzo di volo, non per quanto riguarda video e foto dove eh, sono abbastanza deludenti tutti i droni di questa fascia di prezzo, eh. Eh, infatti vedete che la stabilizzazione è praticamente inesistente, proviamo invece a scattare una foto, questa è una foto, adesso ne, ne vado a scattare un'altra, mi avvicino un po', ne scatto una qua, ok, però eh, ragazzi come vi ho detto non sono questi i punti di forza dei droni di questa fascia di prezzo e ritorniamo a quello che è il drone in sé vedete che comunque lui mantiene benissimo la quota ed è una cosa eh, sicuramente importante soprattutto per un drone che non ha né optica clone, né gps ma solo il giroscopio mantenere bene l'altezza di quota eh, e devo dire che lo fa in maniera più che dignitosa e da pilotare ragazzi comunque è bello eh. è bello questa è la modalità quella lenta abbiamo anche una modalità sport che adesso vado a mettere che è questa vedete che lui diventa più aggressivo rispetto a come l'avete visto fino adesso guardate come viaggia diventa davvero divertente eh? è divertentissimo in modalità se vogliamo chiamiamola sport guardatelo qua così è in sport eh? è molto molto divertente vado a rimettere in modalità lenta che in modalità, vedete che adesso ho tutto lo stick in su controvento in modalità lenta come fa fatica mentre se vado a spostare modalità sport vedete come parte e non ho toccato nient'altro che la modalità eh, di potenza dei motori vedete come viaggia soprattutto quando il vento è a favore prende una velocità pazzesca eh, allora vado a rimettere in modalità lenta come vi ho detto lui ha un'autonomia dichiarata di 20 minuti a batteria secondo me non li abbiamo siamo intorno ai 15 però come vi ho detto ancora nell'inizio video abbiamo due batterie in confezione quindi una bella mezz'ora di volo ce l'abbiamo sicuramente poi abbiamo delle piccole funzioni automatiche quindi la prima funzione adesso lo faccio venire qua vicino così ve la faccio vedere la prima funzione è questa vedete come lui gira eh, a 360 poi andando a toccare comunque lo stick eh, in qualsiasi modo andate ad interromperla e l'altra funzione è andando a tenere premuto sempre questo tasto lui vedete che inizia a fare un cerchio eh, ruotando su se stesso un pochino più lento e un pochino più ampio vado ad interrompere anche questa quindi basta muovere lo stick e si va ad interrompere diciamo che la cosa che cambia principalmente è che nella prima funzione fa questo giro a 360 molto veloce nella seconda lo fa in maniera più lenta spostandosi un po' che appunto sono solo funzioni coreografiche eh, quindi questo è tutto quello che ha lui, questo piccolo drone adesso facciamo magari un bel passaggio radente qua vicino a me, guardatelo wow. poi ci alziamo un po', giriamo su se stessi e via ancora manetta beh divertente divertente ragazzi, tanta roba, dal punto di vista del divertimento eh, questo olistone niente niente da dire veramente eh, quindi andiamo a rimetterlo in modalità tranquilla e lo facciamo atterrare eh. ok atterraggio perfetto ovviamente ragazzi l'atterraggio è manuale o meglio potete cliccare il piccolo tasto che abbiamo qua eh, per fare l'atterraggio automatico, però la posizione d'atterraggio dovete dargliela voi, eh? perché comunque lui, come vi ho detto, non ha un return tour. Quindi ragazzi, cosa dire di questo hollystone hs 440 allora è un drone sicuramente eh, divertente assolutamente divertente è assolutamente inoffensivo per quanto riguarda il peso perché parliamo di solo 160 grammi di drone quindi ragazzi è veramente leggero quindi è poco pericoloso eh, però poi per il resto ragazzi è un drone low cost quindi abbiamo un drone che dal punto di vista eh, foto video ovviamente lascia tutto il tempo che trova ma come vi ho detto non sono questi i tipi di drone che vanno acquistati ovviamente per avere video e foto soprattutto di fascia di prezzo di un prodotto acquistato su Amazon e valutiamo questo che questo drone è acquistabile e venduto su Amazon quindi eh, il paragone di prezzo con altri store magari cinesi eh, cambia perché come sapete sugli store cinesi si trova sicuramente qualcosa a meno come prezzo però quasi al vantaggio dell'acquisto su Amazon quindi ragazzi questa è la mia recensione per quanto riguarda questo HS440 di Holystone come vi ho detto il prezzo è intorno ai 130 euro poi varia in base ai coupon quindi questo è quello che avete se andate ad acquistarlo lasciate perdere tutte le funzioni nell'applicazione come hanno questi droni cioè eh, controllo con le gesture o addirittura dargli un percorso con le dita cioè tutte queste cose eh, anche no non acquistate mai ragazzi mai droni per queste funzioni ok lasciate perdere sono tutte funzioni che vengono ovviamente pubblicizzate ma non solo lui è eh? tutti acquistateli per come volano per come sono sicuri nel volo eh, per le, le batterie che vi vengono date eh, quindi avere molti minuti di divertimento tutte queste cose sì ma non acquistateli mai eh, per ovviamente video foto e funzioni ovviamente incredibili come gesture o creare un percorso con le dita quello anche no eh, quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questo o stone eh, hs 440 eh, vi è piaciuto e vi è stato utile avete trovato interessante mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime voli in fpv location dove vado a far volare i miei droni e eh, spoiler dei prodotti che arriveranno poi su youtube youtube sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale anche di lui eh, serie 1 coupon sconto lì li trovate sicuramente eh, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao e al prossimo video